Grazie Presidente, e sono contento che finalmente il regolamento sia riuscito ad approdare in aula in quanto appunto è in lavorazione da quasi un anno oramai e diciamo che è un regolamento che come suggerisce il titolo istituirà una figura eh, che a ben vedere nella realtà fattuale già esiste eh, l'ispettore ambientale eh, Capitolino, ovvero eh, del, dei privati cittadini che eh, associati, sì, quindi in, sotto forma di associazione, possono contribuire a presidiare il territorio. Infatti, diciamo che nella, nelle varie trattazioni che abbiamo avuto nelle varie commissioni sono sorti un po' di equivoci, eh, qualcuno l'ha definito lo sceriffato, via dicendo, invece questo è, come lo definisco io, un patto civico tra amministrazione e cittadini volti, volto a tutelare eh, e pre, eh, presidiare il territorio. Infatti, come si può leggere nella eh, proposta stessa, i cittadini hanno il ruolo, avranno un ruolo, mediante l'istituzione di, di questa figura, di segnalare all'amministrazione, avere un canale privilegiato, se così si può dire, con l'amministrazione per poter segnalare eh, tutti gli illeciti, eh, tutti gli illeciti diciamo, ambientali. Eh, che vengono posti in essere, in essere sul territorio di Roma Capitale e cu a cui eh, siamo abituati. Io vengo dal quindicesimo municipio, un territorio eh, di frontiera, se così si può dire, nel senso eh, che confina con molti comuni circostanti che eh, hanno il porta a porta e molto spesso capita anche eh, lo, spostamento, lo spostamento dei sacchi neri, come si può sol dire, cioè l'abbandono di vari ingombrianti e il, e il conferimento in un comune differente da quello di residenza. Eh, dei, dei rifiuti ma anche a presidiare quelle che è il conferimento delle UND eh, come detto eh, questa figura non avrà il potere né di accertare né di sanzionare quindi non, ha, non potranno apporre la pubblica fede su quello che eh, a, vedono su quello a, a cui assistono Tranne appunto nel caso in cui c'è il riconoscimento di polizia giudiziaria da parte del prefetto, eh, da parte del prefetto. in tal caso potrà, avranno anche il potere di accertare e quindi di apporre la pubblica fede sulle proprie dichiarazioni, ma non avranno il potere di sanzionare, in quanto la sanzione è eh, sempre in capo alla, eh, al corpo di polizia locale, eh, che spetterà, insomma, a cui spetterà eh, poi l'irrogazione della sanzione. E quindi diciamo, è un, come detto, un patto civico, eh, rientra nella nostra filosofia, nella filosofia del 5 Stelle in cui è il cittadino che interviene attivamente per, per contribuire appunto, alla società civile eh, un piccolo appunto se posso sul procedimento che ci ha portato qui in quanto appunto, sono molto contento eh, della, della partecipazione di tutti i municipi Infatti sono davvero pochi i municipi che, oltre ad aver dato parere favorevole, che è talvolta scontato meno. Ma... Si sono, eh, hanno contribuito alla stesura di questo eh, regolamento in modo proattivo presentando numerosi, numerose osservazioni che eh, sono state ehm, accolte per la quasi totalità anche se non tutte verranno eh, poi eh, votate in quest'Aula perché hanno ottenuto purtroppo o il parere contrario della ragioneria o il parere contrario della Polizia Locale o il parere contrario del Dipartimento Ambiente Pertanto tutte le osservazioni che sono state presentate, eh, tutte le osservazioni da parte dei municipi che sono state presentate sono state accolte, non tutte verranno votate. Un piccolo appunto che non vuole essere polemico ma che vuole in certo qual modo anzi fare i complimenti a una certa realtà. Io eh, ovviamente abbiamo avuto il parere favorevole di tutti i municipi a trazione 5 Stelle, eh, abbiamo avuto il parere negativo da parte del municipio terzo e ottavo attrazione PD eh, che a mio modo di vedere non hanno esaminato attentamente questo tipo di regolamento e questo lo dico sulla base del fatto che invece a differenza eh, a smentire questo parallelo c'è cioè il municipio secondo sempre a trazione PD che invece lo ha letto e ha ha contribuito in modo proattivo alla stesura di questo, di questo regolamento come, così come quasi eh, come tutti i municipi a trazione 5 stelle e io ringrazio tutti i municipi indipendentemente, indipendentemente dalla forza eh, politica eh, che appunto la governa eh, eh, e li ringrazio sulla partecipazione. Un piccolo, un piccolo ringraziamento anche per il consigliere Tranchina e per il consigliere Di Palma che mi hanno aiutato alla stesura di questo, di questo regolamento e, e spero che eh, l'Aula possa apprezzare la bontà di questa proposta e possa votare favorevolmente all'unanimità a questa proposta. Grazie mille.